e bello tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Seba Clasher e oggi siamo appunto qui in questo nuovissimo video ovviamente vi ricordo di supportare il mio team e di supportare il mio canale, il vostro canale youtube, il mio soprattutto, cioè il nostro canale nel senso la nostra community, la nostra famiglia col codice creatore KN team ovviamente per sostenere è tutto gratuito, non riceverete nulla però almeno ci aiutiamo a vicenda. Ovviamente se volete fare il provino. per i KN Team Official scrivete qui sotto nei commenti che ve lo faremo Oppure eh, e poi quando mi contattate anche su Instagram vi diamo un link per entrare al comune di Telegram e da lì potete chiedere il provino. Per cui mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un bel like e attivate la campanellina. Ok ragazzi, oggi siamo su Fortnite, andiamo a vedere la review dello shop di oggi, come possiamo vedere già dalla schermata. Ovviamente Fortnite ha fatto la collaborazione col brand di moda Balenciaga appunto per chi non lo conoscesse è un brand di moda, di alta moda Valenciaga e per cui hanno deciso di fare questi pack tre pack che praticamente eh, adesso disattivo l'audio perché c'è la musica copyright se no ok, okay. praticamente andiamo col primo set abbiamo Ramirez Scatenata molto figa reattiva si sì, reagisce alle eliminazioni come potete vedere diventa oro molto figa molto bella col doppio stile appunto che è quella in argento poi abbiamo lo zenetto di Balenciaga come si so vedere con Balenciaga che si chiama Zenetto brandizzato ovvero con la marca Balenciaga poi abbiamo cavaliere crestato che appunto gli cambia il colore dell'elmetto e nella parte sotto Diventa appunto nero E raggiunge anche lui alle eliminazioni A quanto pare E c'è anche lo stile Crestato furtivo Che è praticamente nero E poi reagisce all'eliminazione Poi abbiamo l'altro teneto Che è Borsa Port Skate Molto figo ehm, Anche questo molto carino 1800 VBAC Per avere tutto il bundle Ragazzi poi andiamo col secondo bundle che secondo me a me piace molto di più di questo. È appunto questo. Abbiamo Bash Fashion che appunto reagisce alle eliminazioni, diventa rossa, diventa strafiga, molto elegante come skin. Molto bella, molto bella. Poi abbiamo lo zaino eh, zaino chic quotidiano che appunto lo andiamo a vedere, è uno zaino quotidiano normale di Balenciaga. Come potete vedere. Poi abbiamo Carlino, molto stiloso, Fortnite Valenciaga. Ce l'abbiamo in colore VIP che è bianco, colore VIP cardinale e colore VIP mezzanotte. Questa qua, secondo me, è una delle skin molto più fighe che hanno fatto di questi bando della Valenciaga. E poi abbiamo appunto anche lo zenetto militare della Valenciaga di mm, Carlino. Ovviamente 1800 pack per avere anche tutto questo bundle insieme. Poi abbiamo il pacchetto con un emote, un piccone, eh, un deltaplano e tre appunto mimetiche. Allora, il ballo si chiama Il Look e appunto Valenza Gafit, capitolo 2 stagione 8. Ovviamente perché è uscito adesso. Poi abbiamo Snaker Shock, che appunto è un piccone con le scarpe originali di Balenciaga. Anche questo qua potete acquistarlo, e poi abbiamo anche il deltaplano, abbastanza femminile, con questa borsa, che appunto è, che esce fuori le B con Balenciaga sopra, poi abbiamo la copertura look inconfondibile. Luke inconfondibile mezzanotte in, e eh, Luke inconfondibile 24 caratteri. Ovviamente anche questo bando potete acquistarlo a 1600 Kubak. Ovviamente questo bando lì potete anche acquistare separatamente, ovvero ogni skin potete comprare quella che volete. Come potete vedere qui c'è Ramirez che potete comprare a 1500 Kubak. Poi abbiamo Cavaliere Cressato a 1200 i maschili 1200 e le femminili 1500 poi abbiamo carlino vip che appunto 1200 vbac che l'abbiamo già visto anche prima e appunto bash fashion bash Be fashion a 1500 vbac ovviamente io vi ricordo di shoppare il bando intero così risparmiate di più perché se volete tutte le cose vi consiglio di comprare il bando da 1800 con il codice creatore kn-t ve lo ricordo per sostenermi poi abbiamo il look che costa 400 come ballo poi abbiamo il piccone che questo qua secondo me è molto figo da 800 VBAC plano, che appunto è la borsa cioè l'epocaplano di balenciaga 800 VBAC per averlo e poi le coperture costano tutte 300 okay. Poi abbiamo un, nuovo un altro bundle che è della stagione 8, si chiama appunto bundle Soldati del Sole Potete vedere qua ci sono vari stili Stili in primo c'è il predefinito Senza maschera Falco della luna E appunto E eh, col via, eh, via del falco della luna via il casco Perché senza il casco 2400 WBH per aver tutto questo bundle con skin, Delta Plano skin dorso deltaplano skin dorso deltaplano e piccone ah no questa skin eh, dorso e piccone comunque 2400 per averlo poi ovviamente le potete acquistare anche separatamente queste cose come prima 1200 vbh per, per la femmina qua skin più tutti gli stili secondari e più il dorso decorativo poi abbiamo il deltaplano alba, 800 buck per averla. Mezmerca, la skin, sempre 1200 buck anche questa. Ash, Ash, Zeca, Zeca ovviamente 800 Ubak anche questa per averla. E poi abbiamo, andiamo nella parte sotto dove c'è ogni giorno, abbiamo operazioni di divertimento, 1500 buck per averla della stagione, 1 capitolo, 1 attenzione ragazzi. Una delle prime skin che è uscita in questo gioco appunto con tutti gli stili in anteprima, occhiali nuovi e poi vabbè c'è il predefinito. Poi abbiamo Bracer, 800 V-Buck per averla, ha solo questo stile, stagione 9 ovviamente, e la fala impazzisce, 200 V-Buck per averla nei mod. Abbiamo vecchia scuola 500 VBAC e molto rara. Poi abbiamo sogno ad occhi aperti 800 VBAC. Come potete vedere, questo è il ballo. 800 VBAC e molto epica. Poi abbiamo calcio al tappo 200 VBAC per averla. capitolo 2 stagione 1. Poi abbiamo il bando di junkie appunto è il bundle la 1800 WPAC sempre con skin, dorso e piccone di questa season 1800 WPAC però ovviamente potete sempre acquistarlo in um, separatamente tutto ovviamente skin e eh, dorso decorativo 1500 WPAC il piccone 800 e basta poi abbiamo i pacchetti con appunto per comprare con i soldi Abbiamo il pacchetto in carico tocco d'oro Pacchetto asce delle ombre Pacchetto maestri di magma E appunto il bando di arrivi e viene chiede che è di giocare Poi abbiamo anche Già per esempio come me solo no che non ho shoppato ancora i 25 livelli Ma non penso di farlo E bene ragazzoli. Io vi ricordo sempre supporto Un Creatore, cappelle Team nel negozio oggetto ogni 14 giorni Per fare anche questa win se per caso non l'avete ancora fatto Io ve lo ricordo per vincere ogni partita Ragazzi noi ci becchiamo al prossimo video Bella raga, ciao a tutti da la Seba Clasher